Oggi parleremo di un libro che ogni marketer deve leggere almeno una volta nella vita. Sto parlando del libro La mucca viola di Seth Godin. Io sono Gianluca Belloni di Marketing Tips Italia e oggi scopriremo insieme perché questo libro è un must per tutti i marketer dell'era digitale. Seth Godin si è accorto di una tendenza nei consumatori. Questa tendenza è quella di dare sempre meno attenzione ai messaggi pubblicitari e quella di essere sempre meno ricettivi verso di essi. Il nostro cervello, essendo bombardato di informazioni pubblicitarie, ha imparato col tempo a scartarle. Questo filtro automatico del cervello, una sorta di attenzione selettiva che scarta tutti i messaggi pubblicitari, appunto rende questi ultimi inefficaci. L'autore racconta di essersi reso conto di questa tendenza leggendo un giornale. Infatti, arrivato alla fine del suo quotidiano, si rese conto di non ricordare neanche una singola pubblicità all'interno di esso. Infatti, secondo Godin, ogni pubblicità deve superare tre ostacoli. Il primo ostacolo è quello di trovare dei consumatori che siano interessati al nostro prodotto. Il secondo ostacolo è quello di trovare all'interno di questo gruppo di persone le persone che sono effettivamente scontente delle soluzioni attuali. Il terzo ostacolo è quello di trovare delle persone che siano disposte ad ascoltare il tuo messaggio e quindi poi a provare il tuo prodotto. Gli investimenti in pubblicità non sono più quindi un fattore rilevante per il successo di un prodotto, ma ad esserlo è tornato il passaparola. Grazie ai social network infatti il passaparola è in grado di diffondersi in maniera molto più ampia e rapida. È diventato uso comune infatti prima di acquistare un prodotto andare a cercare le recensioni e le opinioni di questo su internet. Quali sono quindi i prodotti che hanno successo e che attirano l'attenzione in quest'epoca? Sono quei prodotti che rappresentano la cosiddetta purple cove o mucca viola. Perché una mucca viola? Beh, una mucca viola è qualcosa di mai visto prima, di irripetibile e di unico. Questi fattori attirano l'attenzione dei consumatori che saranno loro stessi a cercare informazioni aggiuntive sul prodotto un esempio di mucca viola che porta l'autore è il Maggiolino della Volkswagen infatti il Maggiolino è un'auto che ha delle linee molto particolari e che è differente da tutte le altre per questo motivo sicuramente attira l'attenzione di molti consumatori ma non per questo deve piacere a tutti una volta creato un prodotto innovativo qual è però il modo adeguato di promuoverlo? beh bisogna dividere i consumatori in gruppi differenti per fare questo possiamo usare la curva di Moore Attraverso questa curva possiamo dividere i consumatori in tre macro aree, la prima area è formata dagli innovatori e dagli adottatori precoci, la seconda area è formata dalla maggioranza del mercato e la terza area invece è formata da tutte quelle persone che sono ostili al cambiamento. Guardando il numero di persone contenute in queste aree l'idea che verrebbe in mente seguendo il marketing tradizionale sarebbe quella di cercare di raggiungere la maggioranza del mercato. Queste persone però sono quelle che applicano un'attenzione selettiva verso le pubblicità. Sarà quindi molto difficile che una promozione rimanga impressa nella mente di queste persone e che possa fargli provare il prodotto. Il modo migliore quindi di trovare persone che provino effettivamente il nostro prodotto è quello di puntare verso gli innovatori e gli adottatori precoci. Queste persone infatti cercano sempre nuovi prodotti da provare e sono molto attente a quelle che sono le novità del mercato. I messaggi pubblicitari andranno quindi indirizzati verso questa nicchia di persone che sono molto propense a provare il nostro nuovo prodotto è comune infatti che le persone all'interno dell'area della maggioranza si rivolgano ai propri amici o conoscenti più esperti in quel settore queste persone sono appunto proprio gli innovatori e gli adottatori precoci che attraverso l'esperienza che hanno avuto nell'acquisto dei prodotti influenzano la grande massa spero di non essermi dilungato troppo ma nonostante questo libro sia molto piccolo i concetti contenuti al suo interno sono molti e molto innovativi. Se fossi quindi interessato ad approfondire ti lascio qui sotto il link per acquistare il libro direttamente da Amazon. Se ti è piaciuto questo nuovo format ti ricordo di farmelo sapere qui sotto con un commento e ti ricordo di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. In più se hai già letto questo libro fammi sapere cosa ne pensi qui sotto o dimmi se hai in mente altri libri di cui potrei parlare. Grazie e a settimana prossima con un nuovo video.